E abbiamo ascoltato sempre qui nuovamente in diretta Sul Rid 96.8 Un capolavoro di Mattia Bazzar del 1985 Tisento Interpretato da un trio musicale tale Ailanomo Caro Antonio yes, riconosci yes, Riconosciuto nel mondo Come il primo gruppo tutto al femminile di crossover Opera pop Loro sono tre soprano Bellissime La loro scala al successo è partita dalla Germania E poi si è diffusa in tutto il mondo Sto parlando di Giorgia Villa, Stefania Francabandiera, Mar Mara Tankis. sono appassionante. Ciao ragazze! Ciao! Ah, Ciao anche voi. il saluto è in coro, bellissimo! <ride> Come state? Bene, bene! Siamo oh. felicissime di avervi stamattina con noi. Ma noi ci siamo già conosciuti, comunque, loro non si ricorderanno mai di me. Sì, sì è che ci ricordiamo. E dove, ah. dove ci siamo conosciuti, vediamo. è. Marito, c'è mio marito lì? No, non lo no. so. No, <ride> no, non Sei non il par... marito? So. No, è noi... Antonio è mio mi papà. Manca, qui mi manca, mi manca No, no, no ma... ci siamo, vediamo. vediamo. Allora, Cesare, Stefania ha sbagliato marito. Ah, ok, ok, succede, <ride> succede. <ride> guarda, allora ragazze, allora ragazze, tantissimi. Uh, voi avete un successo ormai planetario. Sì. Poi anche dopo la trasmissione televisiva di Chiambretti, uh, che abbiamo avuto modo di seguirvi in, in Italia attraverso le nostre televisioni. Ma voglio fare. Una domanda ad ognuna di voi Inizierei con la prima Chi è single? <ride> no, questo magari Magari ce lo svelerete dopo Ma come avete vissuto questo lockdown? Allora, com chi comincia? Comincio io con Stefania, Vai Ciao. Stefania. Ciao. Ciao a tutti eh, Guarda, l'abbiamo vissuto eh, Sai, comunque con la frustrazione Di non poter esprimerci musicalmente Però sempre unite anche a distanza Ognuna da casa propria e abbiamo avuto la possibilità di esprimerci attraverso l'alleluia di Cohen, eh, dedicato ai medici, agli infermieri che sono stati gli angeli, i protagonisti eh, di, questa, di questo triste episodio, questa triste parentesi storica che speriamo termini presto. E poi abbiamo anche scherzato eh, e giocato con il grande Freddie Mercury, Unitin, con Bohemian l l casa. Sì, un video da casa che poi è stato montato da, dal grande Mauro Borsellino che è qui presente, il nostro manager, dove ognuna di noi era in cucina, a cucinare, preparava roba culinaria. Abbiamo fatto una nostra versione della Bohemian Rhapsody che è stata bella, è piaciuta a tutti e quindi insomma abbiamo cercato di tenerci vive in questa maniera, e sempre e mai abbandonando la musica, siamo state sempre molto unite. Uh, anche uh, a distanza ok passiamo ah, alla, seconda domanda. Passiamo ah, alla seconda domanda la seconda domanda che ah, ce okay. l'ha Antonio dai no, no. io volevo curioso visto che comunque anche io amo la musica e voi avete un successo in tutto il mondo visibilità eh, com'è com passare dalla tv allo show reale ecco come com com com com vi comportate come vi, vi interfacciate con, questo, con, con i cambi diciamo dal, dal, dalla tv allo show allora, ciao a tutti, io sono Giorgia, ti rispondo io. Beh, allora, sono due emozioni completamente diverse. Eh, partiamo dal presupposto che noi siamo animali da palco, quindi eh, amiamo avere un pubblico, la musica dal vivo che ci pone alle spalle. Eh, quindi per noi la normalità è stare su un palco, cantare dal vivo e avere, prenderci i nostri tempi e i nostri spazi. La televisione è, è tutt'altra cosa, certo. è un'emozione un sicuramente molto, molto forte, ma diversa, devi devi far parte di un, di, un, di un nucleo, di un progetto e in quanto tale hai, hai minuti e tempi a disposizione che non sono gli stessi eh, del palco e del, del live però eh, sicuramente è un modo di interagire con il pubblico molto molto interessante ed, ed emozionante Bellissimo, Cesare breve sono solo ma... Cesare eh? Sì, sono io, c'è <ride> Semmois, mia cara. Cesar, senti, sono Mara. Vorrei approfittare per dirti una, una cosa molto importante per noi. Noi siamo usciti nel nostro ultimo lavoro, appunto, eh, che è intitolato Piccoli frammenti, sì? eh, che potrete trovare in tutti i digital uh. stores in tutte le piattaforme digitali, eh, e diciamo che un po' racchiude quello, quella che è l'essenza di, di appassionante, no? Ehm, non ho capito che è un breve, <ride> Beh, è bello, Beh, è bello. bello. quello, è bello quello che stavi stai di dicendo, dicendo dicevo, no ma è bello continua continua questo cioè, è, è Fox sta... Populi no, ma più che altro sta sta facendo ti, ti passo per cazzola cioè... no sì. perché qui fanno tutti i gesti cioè <ride> Cesare cioè, dove si vedevo dei gesti delle mani io non sapevo Cesare cioè, forse parlavano di te cioè ma parla, fare, tra... parla tranquillamente parla tranquillamente raccontaci <ride> di questo nuovo progetto che poi era la mia domanda ma vai vai pure Esatto, esatto, guarda per noi eh, fin dal, dal principio quando Chiambretti ci ha chiesto di partecipare prima Matrix, prima Matrix, poi alla Repubblica delle Donne, il nostro intento è stato quello fin dall'inizio di, di proporre ogni trasmissione qualcosa di originale, qualcosa che come ti dicevo prima in qualche modo rappresentasse il nostro, la nostra essenza, quello che è appassionante, e, come sai i tempi televisivi sono sempre molto, molto brevi, quindi eh, il nostro intento era quello di, di non rinunciare all'interesse del brano ma cercare di estrapolare quella che era appunto l'anima ecco perché piccoli frammenti. quindi vi invito veramente ad ascoltare questi brani perché c'è un lavoro veramente eh, fantastico anche del nostro manager Mauro Borzellino che ha dovuto riarrangiare questi brani che non facevano parte in qualche modo del nostro repertorio quindi è stata una sfida davvero eh, coraggiosa e ambiziosa ma infatti tu parlavi proprio di Mauro e io vorrei parlare con la regia che sicuramente è l'artefice dei, dei segni e dei vari gesti che, che hanno creato un po' così di, di confusione Mauro Borsellino, ciao Mauro sicuro che ti conviene ciao. allora Mauro, innanzitutto perché appassionante? questo nome è Guarda, stata una scelta tua lo devi considerare come un contenitore appassionante innanzitutto perché essendo nati in Germania loro volevano un nome, un suono italiano, quindi siamo poi approdati da appassionante che col tempo davvero per me è diventato una, una passione questo nome, proprio perché racchiude, racchiude tutto quello che c'è dentro nella, nel nostro intento, cioè di essere appassionati e di dare passione alla gente. Tra, Tra passione e emozionante. Diritto. Esattamente, considera che all'interno c'è anche il prefisso passion, quindi in inglese quindi c'è tanto dentro, però ripeto, più che un nome è un contenitore per me e quindi sono molto felice di, di portare questo marchio in giro per il mondo. Allora Mauro, vuoi ribadire dove le, i nostri ascoltatori possono trovare le vostre ultime novità e il vostro ultimo progetto? Come fanno ad ascoltarvi e a seguirvi? Allora, intanto col prefisso appassionante le trovate ovunque, quindi da Facebook a Instagram al, al sito, che è comunque il it, appassionante.it, e Poi per quanto riguarda i prodotti Su tutti i digital store Trovate tutti il, i loro cinque prodotti Già pubblicati finora okay. Non ne no, potete perdere insomma Mauro ho qui il matto di Antonio Delle Donne Che vuole farvi una domanda eh, No no no una domanda no. C'era un saluto d'Albano Che voleva salutare Albano Ah c'è Albano, eh, va, va, eh, volta, ah, Albano van, Il Al mio pensiero vai. se ne va Questo era il saluto di Albano Che voleva salutarvi così capito? Chi passa e tu wow. che emozione! Wow. Sono Marraggio. almeno tre piotte stavo, tre piotte allora. almeno! No ragazzi, io, era ma è fantastico, eh, grazie ragazzi, gra grazie, guarda che ero io eh. Ah, eri tu Mauro, allora <ride> complimenti <ride> complimenti davvero, allora Mauro io ti ringrazio ringrazio l'appassionante per essere stati qui con ti noi, ospiti te. di Vox Populi noi vi seguiremo sicuramente e rimanete mi raccomando, sintonizzate con noi sì, possiamo salutare anche gli amici di New York su radio ICN e amici di Tenerife su radio Axel 24 no. ma assolutamente, ma se sì. mille ragazzi grazie